Ciao ragazze, oggi vediamo come fare il punto catenella, è un punto decorativo che si può usare per fare le scritte oppure dei, dei bordi un po' più decorati, per esempio io qui l'ho usato per fare il tetto della casetta e questo l'ho lavorato a due fili e eh, qui invece l'ho lavorato a sei fili e, eh, per scrivere il nome Anna e quindi come vedete è proprio bello cicciotto e eh, è molto carino da vedere quindi andiamo a vedere come si realizza io devo eh, ricamare questo nome eh, che è il nome di, del fidanzato o del compagno di Anna e eh, ho perso il filo eccolo qua <ride> vi mostro come cominciare e eh, come finire la catenella allora va detto innanzitutto che in questo caso a me non interessa il retro perché tanto lo andrò a coprire quindi faccio un semplice nodo e lavoro senza troppa preoccupazione per il mio retro e vado a lavorare a sei fili proprio perché vorrei che la scritta si notasse dopodiché parto come vedete io sto utilizzando un ago da ricamo a punta arrotondata e tiro fino al nodino ok e vado a fare un punto Poco più avanti vado a entrare per creare l'aggancio agli, agli anelli della nostra catena, la catenella che andremo a fare. Ed ecco qua. Fatelo piccolo perché meno si vede e più sarà bello da vedere il ricamo. Dopodiché, sbucando un pochino più avanti, tiriamo fuori il filo, lo teniamo da questo lato, Allora, adesso lo sposto di qua per comodità per farvi vedere lo infiliamo sotto ok in questa maniera aspettate che vi faccio vedere così ok andiamo a tirare e abbiamo creato la prim il primo anellino della catenella e andiamo a rientrare nello stesso punto in cui siamo usciti precedentemente qui. ok? proseguiamo andiamo avanti sbucchiamo poco avanti come abbiamo fatto prima ok? passiamo sotto alla catenella l'anello precedente tiriamo e ancora una volta andiamo a sbucare a rientrare dove siamo usciti in precedenza e questo è il secondo tentate di farli più regolari possibili ok adesso io faccio un po di fatica perché ovviamente eh, riprendendo non è come guardarlo ehm, dal vivo perché lo sto guardando attraverso il cellulare però tentate di essere regolari e andiamo avanti in questa maniera quindi sotto alla catenella e via proseguiamo fino a che arriviamo fino a che non ci finisce il filo praticamente a me il catenella piace molto Adesso qui c'è l'incrocio. Allora, come facciamo? Facciamo un punto catenella normale quindi usciamo, passiamo sotto al nostro, la nostra catenella, facciamo l'anellino e rientriamo. Come facciamo ad agganciarci? Da questo lato, semplicemente facciamo un punto almeno. Io procedo in questa maniera. Mi è stato insegnato così, poi voi non è detto che sia quello corretto. Usciamo. In prossimità della catenella, qui passiamo sotto a questo anello in questa maniera e ripassiamo sotto all'anello che abbiamo fatto prima così e poi ripassiamo sotto di nuovo in questa maniera. Ok, quindi andiamo perché qua c'è l'incrocio dei due anellini quindi andiamo sotto al primo anellino passiamo sotto all'anello precedente la, lavorato quindi fatelo proprio a ridosso della catenella qua. ripassiamo al secondo anello e semplicemente andiamo a entrare, a riusciamo dove siamo praticamente usciti prima cioè rientriamo dove siamo usciti prima ed ecco fatto dopodiché procediamo nella stessa identica maniera quindi ci agganciamo all'anellino e voilà questa è la catenella ok? quando avete finito vi fate l'ultimo anellino vi rigirate sul retro oh, qua ho fatto un pasticcio <ride> tanto lo devo disfare e eh, vi infilate qua dentro e bloccate il filo quando dovete ricominciare non serve più che fate l'aggancio ma vi basterà agganciarvi all'anello, quindi uscite col nodino qui e semplicemente andate a fare lo stesso lavoro che avete fatto fino adesso, ok? E via dicendo, un piccolo consiglio, quando finite la lettera, quindi arrivate qua, allora se andate in su come in questo caso che eh, c'è il gambino della I, procedete nello stesso senso e finite. Se vi inizia una nuova lettera, come la, per esempio la A, per fare sì che le, catenelle, eh, che le catenine vanno eh, nel, tutte nello stesso senso, tagliate, fissate il vostro lavoro, lo tagliate e ricominciate la lettera da questo lato a scendere. In questa maniera vi viene un lavoro pulito e perfetto. Io spero di essere stata chiara e vi mando un bacione al prossimo video. Ciao!